Buongiorno a tutti, carissimi amici, ben ritrovati a Un Caffè con Ecchio. Quest'oggi vorrei eh, approfondire ancora di più il discorso degli amuleti, perché c'è stato un po' di movimento, un po' di scalpore, perché ho affermato che esistono anche degli amuleti psichici e effettivamente sono quelli più importanti. E vorrei quindi chiarire un po' meglio questa cosa velocemente e anche iniziare con la pratica assieme a voi affinché poi alla fine, magari non di questo video ma del prossimo sicuramente, riuscite ciascuno di voi a creare il proprio amuleto, a creare un vero amuleto funzionante usando la scienza magica. Vi, vi spiegherò tutto passo per passo, però dobbiamo prenderci un secondo di tempo perché altrimenti si fa più caos che bene, capito? Allora, praticamente io dissi nel video precedente tutto il discorso degli amuleti fisici, no? Vi ricordate il discorso degli amuleti che hanno un qualche carattere valore culturale perché per esempio magari qua il corno portafortuna è molto forte soprattutto verso Napoli ma in una tribù dell'Africa se gli do il corno portafortuna magari di plastica, rosso, capito? Non gli dice niente, mi seguite? Eh, magari un osso di coccodrillo è molto più indicato, no? Quindi questo era un discorso di attaccarsi, diciamo così, all'inconscio collettivo e quindi permettere il passaggio del potere. Se non ti attacchi all'inconscio collettivo di quel simbolo, di quell'amuleto, eh, il potere non passa. Quindi è una cosa inutile, è un gingillo. E ricordatevi una cosa però, io vi ho detto che praticamente tutti questi amuleti, tutti questi gingilli non funzionano. eh, Perché? Perché soprattutto oggi, nella società in cui noi ci troviamo, in cui tutti i valori culturali sono ribaltati, in cui tutte le, le varie credenze, eccetera, eccetera, sono state semplicemente eliminate, senza vedere magari se nascondevano qualcosa di prezioso, se c'era qualcosa di codificato al loro interno, no, niente, oggi è tutto, guardate bene, non si vive nello stesso mondo in cui vivevano i nostri nonni, mi capite? Quindi eh, questo discorso di riuscire ad agganciarsi a un egregore culturale oggi è molto difficile, ma veramente, considerate che anche la stessa egregore della famiglia oggi è quasi eh, eliminato, Oggi puoi essere maschio e femmina come ti pare, puoi stare insieme a una persona sapendo che tanto già ti separi, e puoi stare... Guardate, capito? Quindi voglio dirvi, per esempio, faccio un esempio stupido, la, la fede, la fede che valore ha oggi? Quando i due eh, si sposano, si scambiano la fede, tanto sanno che magari tra cinque anni se non mi piace più la lascio, mi separo perché... Eh, perché non mi piace più. I don't like her, perché questa è inglesata, no? È un'americanata. Uh, I don't enjoy, enjoy, no. I don't enjoy anymore. Qui, oggi siamo così, se non si sta attenti, si va così. Completamente schiavi delle maree, delle maree ti sbattono a destra e a sinistra. E tu, siccome don't enjoy, allora, boom, va, mando a, a sfascio tutta la famiglia, perché I don't enjoy anymore, capito? E non me lo sento più, non mi piace più, non mi... Lasciamo stare, è un altro argomento, ma per dirvi che gli amuleti hanno perso il valore che magari avevano in un ambito culturale molto più focalizzato. Mentre invece vi ho parlato di amuleti psichici, quelli... Ah. Per concludere, gli amuleti fisici, quindi quelli di cui vi ho parlato nello scorso video, erano quelli dati direttamente dal mondo degli spiriti a ciascuno di noi, nella nostra vita. Quelli hanno valore. Quindi questa è la mia prima specifica, cioè perché praticamente ho preso e ho messo via <ride> corni portafortuna, quadrifogli, tridenti, di qua e di là. Perché oggi, capito? Soprattutto questo collegamento non è molto forte e quindi non, non funzionano, sono gingilli, punto. Però, perché il potere non sta mai nell'amuleto stesso, vi ricordate? Uh, però, quelli psichici sì, quelli psichici sono assolutamente presenti in ognuno di noi. Cosa sono gli amuleti psichici? Sono, io li avevo paragonati a delle specie di credenze. Sono dei grappoli veri che esistono, uh, auto autonomi, cioè che esistono veramente mh, nel mondo psichico. Non, lo, non esiste nel mondo fisico, materiale, ma in quello psichico, sì. Per esempio, se una persona ha una fissazione e tutti i giorni ha un'ossessione per una cosa, fisicamente non è che gli vedi questa cosa che gli appare davanti, no? <ride> Giusto? Però nel suo piano psichico questa cosa qui c'è, mi seguite? Nel suo piano psichico questa cosa è coagulata, è presente, ogni giorno ci pensa, ogni giorno ci pensa. E quindi da qui andiamo, per esempio, alle nostre credenze limitanti, no? Perché poi ci sono delle credenze potenzianti. Eh. Le credenze limitanti io le ho paragonate esattamente ad amuleti. Perché, per esempio, se tuo padre ti disse una frase, no? Eh, oppure se i tuoi genitori litigarono quando tu eri bambino, eccetera, e eh, si sono separati, per esempio, no? Oppure, appunto, tuo padre ti disse una, una frase brutta riguardo a un argomento, ecco, ci sta che queste frasi. Che capite? Per capirmi bene, voi dovete adesso spostarvi nel, nei mondi psichici, e poi siamo già lì dentro, mi capite? Quindi una frase del genere non è una frase, è un oggetto. Mi, mi capite cosa sto dicendo? Una frase detta da tuo padre è un oggetto nei mondi psichici. Non è una frase che dici: Vabbè, ma è solo una frase qui. È solo una frase qui. Ma se io mi sposto un attimo nel piano psichico, quello lì è un oggetto, va bene? E perché dico che è amuleto? Perché noi a questa singola frase che però magari ha detto nostro padre gli attribuiamo un valore enorme, un valore sacro. Cioè noi con quella frase possiamo orientare tutta la nostra vita, anche a 50 anni, 60 anni, 70 anni, sempre influenzati da quello che nostro padre ci disse o ci diceva quando avevamo 5 anni, 6 anni, 7 anni. Capite perché dico amuleto? È un po' come fisicamente prendersi una zampa di coniglio, ok? Io credo, io ho capito cosa è, porta fortuna, io lo so, eccetera, ci credo molto e me la tengo in tasca tutto il tempo. E questi, questi, questi amuleti psichici funzionano alla stessa maniera. Ricordate, nei mondi psichici una frase non è una cosa astratta, è un oggetto concreto. Quello che oggi iniziamo a fare subito è iniziare a capire quindi questo discorso degli amuleti psichici e crearne uno per noi. La prima parte del creare un amuleto psichico è, è, è capirne bene il programma. Cioè, que mh, questo amuleto cosa mi deve fare? Cosa voglio che mi. Ricordate cos'è un amuleto? È un eccitatore psichico, cioè l'amuleto non ha potenza di per sé, ma va ad eccitare il mio corpo psichico, che quindi mi orienterà tutta la vita in quella direzione. Ecco perché a volte un amuleto può davvero essere portafortuna e addirittura se tu lo perdi ci credevi tantissimo con tutto te stesso se tu lo perdi ci sta davvero che le cose iniziano ad andarti male perché è il tuo corpo psichico che se te l'hai perso immediatamente mette la retromarcia, no? immediatamente mette questo ricordatevi, eh? siamo negli amuleti, non nei talismani gli amuleti non hanno potere di per sé sono degli eccitatori psichici quindi cosa muovono? il tuo potere psichico la tua forza psichica in una certa maniera allora signori io vi ho preparato qua nella lavagna, vi ho scritto 5 frasi e ve le faccio vedere così poi magari potete mettere pausa e eh, ricopiarle. Vi faccio vedere intanto come funziona. Allora, quello che adesso andiamo a fare come prima cosa, vi ho detto programmare l'amuleto, perché se non c'è un programma specifico questo mi andrà a caso, ma io non voglio a caso, io voglio usare questa scienza degli amuleti per dirigere la vita dove voglio io un, un attimo cioè tanto le forze psichiche ce le ho già perché devono andare per conto loro o devono andare nella direzione contraria a quello che io vorrei tanto vale che io lo uso per eccitare lo psichismo in quella direzione una tecnica veramente bellissima per fare questo ed è il nostro inizio, il nostro punto di inizio sono quelle famose, oggi sono abbastanza famose si chiamano affermazioni sono affermazioni positive, di solito, uh, ora ve ne ho messe 5 cinque per fare un esempio, ve le descrivo velocemente, e ricordatevi una cosa, le affermazioni com'è che si mettono in pratica? In questa prima fase, praticamente con due dita, vi dovete guardare davanti a uno specchio, però è meglio se non lo fate in bagno, quindi trovate un altro specchio. Con due dita toccate questa zona della fronte, e per tre volte ripetete l'affermazione. È una specie di programma, è un programmare la vostra psiche. L'affermazione si ripete a voce normale, quindi non urlando, ma nemmeno, so, nemmeno con la, col pensiero. A voce normale. E la voce deve essere un pochettino profonda, quindi dovete sentirvi un po' anche nella pancia, capito? Non deve essere una voce tutta stricata e dire, no, sono io... No, deve essere una voce profonda e con questo vi toccate qua come gestualità e per tre volte, ripete... occhi aperti e chiusi uguale, per tre volte ripetete l'affermazione. Meglio aperti perché siete davanti allo specchio, quindi basta, questa è la tecnica, va bene? Per iniziare, per iniziare. Um, bene, quindi ricordatevi che con le affermazioni che voi pronunciate ogni mattino, voi potete iniziare a programmare tutto il vostro psichismo lo vedete quanto è facile ma perché non ce lo insegnano fin da subito questo primo passo perché non hanno alcun interesse che voi impariate davvero a riprogrammare completamente lo psichismo perché altrimenti lo potete usare come volete voi e non essere vittime di ogni flusso che viene dalla televisione dai social media eccetera eccetera no? ma torniamo un po' a noi allora la tecnica l'avete capita io vi ho fatto un esempio uh, di queste cinque affermazioni. Mi raccomando, uh, ora ve le, ve le leggo, però voi adesso, per la prossima volta, quindi vi do qualche giorno per prepararvi, dovete mettere subito in pratica questo discorso delle affermazioni. Però potete scegliere delle affermazioni vostre. Non è detto che dovete scegliere per forza queste, ma sceglietene cinque. Dovete averne 5 pronte, quindi potete pari pari dire queste, oppure se vi orientate solo su un argomento, ok? Mh, le fate tutte 5 su quell'argomento, ad esempio, sono molto forti, no? Tanto lo vedete. Allora, la prima è questa. Ogni cellula del mio corpo irradia la piena salute e armonia. Quindi, quando io la pronuncio la mia, con, la, con le mani così, ogni cellula del mio corpo, radio, io devo semplicemente, lo vedete che la frase è al presente, quindi io semplicemente mentre la dico è come se la stessi realizzando, è una programmazione signori, io non è mica niente, è una programmazione, quindi non posso dire aspetta speriamo che funzioni, no questo non è il giochino, questo è l'inizio dell'applicazione della scienza a te stesso. Non è il miracolo che deve arrivare e cambiarti tutto. Sei te che stai iniziando a conoscere le forze psichiche che sono tue, ma se non ne hai accesso non sono tue, capito? Allora, mi, però mi capite, quando io lo pronuncio la mattina, lo pronuncerò tre volte. Ogni frase la pronunciate tre volte. Quindi così ogni cellula del mio corpo irradia la piena salute e armonia. Mentre io lo sto dicendo, è come se me lo immagino anche, va bene? Non è che con la mente potete pensare alla colazione, <ride> un attimino di concentrazione, va bene? Tanto sono tre ripetizioni, però fatele focalizzati. In quel momento, mentre lo dite, voi lo state realizzando, punto Cioè le cellule che sono in armonia, che sono... è un boom, capito? Non è una cosa che deve durare un'ora, è un secondo La programmazione l'avete presente con il computer come funziona La seconda riguarda la ricchezza, ok? Sono ricco, ricco, ricco e continuo ad attrarre soldi facilmente quando io lo faccio tante programmazioni, non è che so pensare ma ci credo ma non ci credo, ma ci credo ma non ci credo. Io so, cioè è un, un, un comando verbale. Mentre io parlo, tutto il corpo sta vibrando le parole che dico. C'è un comando verbale e uno non verbale, mi capite? Quindi è una programmazione, non è che dovete star lì col rosario in mano, è una programmazione. Questa seconda ve l'ho messa. Allora, la prima ve l'ho messa nel caso in cui voi fate delle vostre personali affermazioni, e le potete fare. Io ve l'ho messa di diversi tipi, ecco perché ve l'ho messa cinque diverse. La prima dice ogni cellula del mio corpo è piena salute e, e quindi la prima c'è questa caratteristica eh, che poi lo sapete dalle affermazioni si va alla scienza degli incantesimi, capito? Però non ne parliamo adesso. Ricordate una cosa, la primissima che io vi ho messo qua eh, c'è questo senso della completezza. Quindi tutto, la parola tutto, va bene? Infatti è non il mio corpo è in salute, ma ogni cellula del mio corpo è in salute, capito? Cioè la, il coinvolgere tutto quanto la situazione, capito? E questo poi per esempio anche negli incantesimi è una delle chiavi che si possono usare, cioè quella di coinvolgere tutto quanto di qualcosa, no? In modo che niente rimanga fuori. La seconda... C'ha la caratteristica del numero 3. Cioè a volte nelle vostre affermazioni se ripetete tre volte una frase è un ottimo uh, comando per uh, lo psichismo. La terza è sono pieno di forza, pace, coraggio, armonia. Mm? E, ovviamente se siete femmine sono piena. Mm? E, sono pieno di forza, pace, coraggio e... ah no, è amore, scusate, è, è amore. Mm? Sono pieno di forza, pace, coraggio e amore. Qui cosa c'è di caratteristica che poi è usata anche nella scienza degli incantesimi? L'emozione. Ogni volta che dite una, una parola, in un decisecondo evocate l'emozione, quindi sono pieno di forza, pace. Ancora eh, beep, beep, beep, beep. Questo è il contenuto emotivo. Ci deve essere. E non dire che fate l'affermazione "Sono pieno di forza, coraggio, facciamo. Cosa è successo? Nulla. Siate presenti mentre lo fate e basta. Ma un attimo, non che dovete accendere le candele, incensi, è no, è un secondo, però intenso, perché è programmabile. Mm? Eh, la quarta, ecco qua, sono connesso alla forza divina di tutta la vita, che mi protegge e mi guida ad ogni mio passo. Qui ovviamente c'è una connessione con la forza divina, quindi con un lato di noi che è infinito, mentre invece questo qui è un lato di noi che è finito. Mm? Connettersi con il divino, con l'infinito, ogni volta è qualcosa che ti apre le possibilità. Mm? Possibilità anche più grandi di, di quella tua attuale. Per esempio, se te adesso sei in una situazione di uh, malattia, per esempio, no? Se tu ti connetti con il divino e poi inizi a lavorare da lì, ti connetti anche con le situazioni di salute. Come se ci fossero tantissime... Um, come dire, possibilità però soltanto una è manifestata quella della malattia se tu dal tuo piccolo io, no? Dalla tua piccola storia in cui già sei malato, inizi a dire Voglio guarire, guarisco, mi capite? È difficilissimo, eh, non è il modo giusto Però se te ti connetti all'infinito, quindi a tutte le possibilità possibili Mi seguite cosa sto dicendo? Questa è, è fisica quantistica alla fin fine Se te ti connetti alle possibilità possibili, quindi a Dio veramente, capito? E poi da lì parti, no? Che mi protegge, mi guida a ogni passo, capito? E infatti cos'è? Sono connesso alla forza divina di tutta la vita, quindi rivedete anche la totalità, l'ingrediente del numero uno. E qui anche un'altra cosa vi ho messo, ah no, ve l'ho messo dopo. Ecco qua, Ungaretti, mi illumino di dimenso. Potete anche usare dei, una frase di una scrittura, una frase di un salmo, per esempio, capito? Mi illumino di dimenso, mi illumino di dimenso, mi illumino dimenso. La poesia, no? Al mattino sono affermazioni meravigliose, capito? Eh, anche nei salmi ci sono tantissime cose che, che si possono usare a questa maniera qua. Hm? Quindi, sempre in prima persona, sempre al presente, capito? E non dite la parola non, ok? Non faccio questo... no, no. Non vi complicate la vita quando non ce n'è bisogno. Questa è la pratica da fare ogni mattina, queste cinque affermazioni, va bene? Cinque affermazioni che potete cambiare, assolutamente, e, anzi, il mio invito è scrivete nei commenti qua sotto uh, altre affermazioni se vi vengono, cioè se voi ne usate altre, scrivetele qua sotto nei commenti, così prima di tutto siate di ispirazione alle altre persone e poi anche io vi posso rispondere, vi posso dire magari che se no, c'è un errore, che c'è una cosa secondo me sbagliata, capito, mm, non la mette... Ricordatevi, al presente è come se la cosa fosse realizzata E in quel momento, mentre ho le dita qua, io la cosa l'ho realizzata Punto! Dopo, quando l'avete fatta, non dovete fare altro Capito? Avete programmato e adesso è lo psichismo che deve rispondere, non voi Avete capito? Un'ultima cosa essenziale Siccome noi comunque, questa qui è la, so la storia delle affermazioni Ma a noi questo ci serve per iniziare a imparare e poi costruire davvero l'amuleto Ricordate che la magia è scienza divina e ognuna delle cinque affermazioni deve avere, prima di essere pronunciata, una connessione al divino. Una umiltà di dire, io non ho l'arroganza di dire sono ricco, ricco, ricco. Io voglio che, per volere di Dio, sono davvero ricco. Capito? Allora, questa, questa prima frase la fate così. Se, eh, sono valide tutte e due. Se avete un attimo più amicizia, il vostro cuore è un po' più, un po più orientato a tutto il mondo della magia araba, non dovete essere religiosi, non c'è bisogno. Se è orientato al mondo della magia araba, dite semplicemente inshallah. Ok? Si, si legge da qui a qua, ok? Inshallah, inshallah, perfetto. Se siete più orientati alla Kabbalah e, e comunque a tutto quello che riguarda la magia cabalistica, bezerat Hashem. No, Z, Beze, con la S di rosa. È una Z qui, però, qui ci ho messo Z, però va bene? Bezerat Hashem. Questi sono, e sempre vuol dire con l'aiuto di Dio. Quindi, ok, caffè è finito, ci siamo, sono riuscito a dirvi tutto. E mi raccomando, quando iniziate l'affermazione, sempre di dire con l'aiuto di Dio. Però ditelo in questo modo qua. Quindi per esempio, vedete, metto la mano qua, Bezerat Hashem, ogni cellula del mio corpo, capito? Bezerat shem, poi inspiro. Ogni cellula del mio corpo, capito? Due respiri. Quindi prima faccio Bezerat Hashem, inspiro, lo sentirete perché quando l'avete pronunciato sentite come se si apre un attimo il discorso, capito? E poi semplicemente pronunciate. Vi saluto carissimi amici, assolutamente fatemi sapere come va e ci vediamo nel prossimo video.